Innanzitutto um, ti devo fare i complimenti per tutte le iniziative che hai messo in piedi in questo periodo, tra l'altro um, um, il festival del giornalismo di Perugia sta diventando sempre più un evento importante in Italia, credo che sia l'evento giornalistico più importante in Italia al momento. Quindi ti voglio chiedere in che modo è partito? Qual è l'obiettivo che volevi raggiungere mettendo in piedi questo, questa manifestazione? Allora, è partito proprio con l'obiettivo di parlare dell'informazione e del giornalismo in un momento di grande cambiamento del, del giornalismo e dell'informazione. E quindi, um, uh, come dire, la spinta è stata quella uh, di voler condividere, di voler uh, iniziare a fare un discorso quanto più partecipato, quanto più uh, possibile pubblico su quello che stava succedendo all'informazione. Quindi, sostanzialmente, è stato questo, cioè la voglia di condividere un interesse. In questo caso, l'interesse nostro era sul giornalismo, sull'informazione. Sicuramente. Eh, cioè pensiamo che la nostra esigenza in qualche modo era la stessa di tantissime persone visto il successo che poi ha avuto il festival chiaramente peraltro siccome eh, parlavi di condivisione e, e pubblico eh, mi stupisce sempre eh, il modo in cui tu come giornalista usi i social media i nuovi, i nuovi strumenti diciamo. Eh, credi che possa essere una via Percorribile da tutti oppure non fa per tutti usare i social network per diffondere, Ma se indietro. secondo me, um, cioè io per quanto mi riguarda non potrei non utilizzarli, non, cioè, è quasi una, una necessità come leggere il giornale la mattina e di informarmi. Eh, quindi, per me la condivisione, il fatto di uh, condividere quello che penso, quello che che vivo e eh, quello che leggo è proprio mh, quasi una cosa, come dire, fisiologica, come mangiare, come... <ride> e, e quindi, quindi mi sembra che il naturale ormai è diventata proprio una cosa, esigenza primaria. Eh, sì, penso che è assolutamente il futuro, non ci sarà, credo, eh, un mondo nel futuro in cui l'informazione possa essere esclusivamente calata dall'alto o a senso unico. Non, non, non riesco a immaginarlo, anzi sarà un'informazione un sempre più eh, arricchita proprio dal contributo dei lettori che poi diventano produttori stessi con i loro commenti. Sai, produttori però, di notizie. Sì, sì tra l'altro si parlava anche di, di questo aspetto. Non so se hai visto la nostra ultima intervista con Luca Conti in cui si parlava appunto di... Ehm, di un giornalismo generato dal basso eh, con notizie portate con la viva voce de, di chi è testimone di un evento di una manifestazione um, secondo te possono convivere questi, questi due aspetti cioè giornalisti che comunque usano le fonti dei social network come, come fonti di notizie e comunque um, questo giornalismo citizen journalism come lo chiamano gli americani eh, dal basso Guarda, non ho sentito la parte finale della tua domanda, però ti dico eh, quello che penso su questo, penso che non è che possono convivere, eh, diciamo, i media tradizionali con questo tipo di informazione, che è molto più complessa della semplice dicitura di come potrebbe far credere la semplice dicitura Citizen Journalism. Io penso proprio che sarà il futuro, è il futuro dell'informazione. Cioè un'informazione che pensa di, non, di vivere indipendentemente da questo tipo di spinta informativa è un giornalismo che non ha nessun tipo di possibilità di, di sopravvivere. Um, ti faccio un esempio, ma questo um, precisiamo, non è che il, il giornalismo dal basso, partecipativo, l'informazione degli utenti che vivono direttamente un'esperienza possa mai sostituire l'informazione invece magari di professionisti, di giornalisti, di esperti eccetera, è che le due cose si arricchiscono insieme. Eh, è un'esperienza arricchita che riguarda l'informazione e il giornalismo. Mm, ti faccio un esempio. Non so se tu conosci la piattaforma O'Shaidi, eh, che, è no. eh, che è nata durante i disordini in Kenya, è nata da blogger trafri Um, ed è stata definita dal New York Times uh, il, il regalo che l'Africa ha fatto alla Silicon Valley. È una piattaforma che è nata in un momento di disordine in Kenya durante le elezioni presidenziali, in cui praticamente diciamo, il regime non voleva accettare il risultato delle elezioni, quindi chiuse tutti i mass media e iniziò una vera e propria strage di civili, di cittadini. I blogger che fecero? Costruirono questa piattaforma per cui permisero ai cittadini nelle zone più disparate del paese di inviare sms, perché attenzione lì i cellulari sono molto diffusi, quello che stava succedendo, come stavano andando uh, le votazioni e le uh, stragi che si stavano compiendo. Ebbe un successo strepitoso, dopodiché questo tipo di informazione eh, è stata poi applicata per esempio nell'emergenza di Haiti, anche durante lo tsunami in Giappone, eccetera, eccetera. Noi ne abbiamo creata una eh, come valigia blu eh, per eh, l'emergenza rifiuti a Napoli, si chiama emergenzaspazzatura.it, utilizzando proprio quella piattaforma in cui sono i cittadini che segnalano quello che sta succedendo. Questo ovviamente diventa sia per i giornalisti che per le stesse autorità, eh, le istituzioni pub pubbliche, importantissima da approfondire, da prendere, da, da lavorare ovviamente e quindi penso che questo sia assolutamente fondamentale per il futuro dell'informazione, qualcosa di completamente innovativo, è una cosa che porta il cittadino ad essere, come dire, a impegnarsi attivamente per contribuire a migliorare la situazione, le cose, eh, il contesto in cui si trova, soprattutto in situazioni di emergenza ma non solo. Chiarissimo, quindi fondamentalmente eh, non si escludono a vicenda, ma si arricchiscono a vicenda, chiaramente. Eh, ti faccio un'altra domanda a questo punto, visto che si parlava di eh, raccontare effettivamente i fatti come stanno. Eh, qualche anno fa ho visto un'intervista che probabilmente hanno visto milioni di persone, sicuramente anche tu, in cui un giornalista italiano assai famoso diceva che l'Italia ha inventato un nuovo modo di fare le interviste, cioè fare le interviste senza domande, senza fare veramente le domande. Tu che cosa ne pensi, soprattutto in questo periodo. Classico eh, del TG1, direi. Non solo: <ride> <ride> nel senso, servizio, anzi, è proprio tutto il servizio pubblico che in questo momento, tranne alcune eccezioni, soffre di questo tipo di situazione. Sì, penso che il problema c'è, eh, si pone, soprattutto, ripeto, giornalisti in qualche modo troppo vicini al potere hanno questo tipo di eh, purtroppo tendenza che eh, danneggia eh, ovviamente il buon nome del giornalismo in generale, ma anche la loro stessa professionalità, non danneggiando poi <ride> infine anche. L, diciamo, il telespettatore, il lettore e l'utente finale ovviamente, perché hanno, poi usufruiscono di una eh, informazione in qualche mo modo inquinata, manipolata. Ehm, sì, eh, come diceva Terzani, i giornalisti non dovrebbero avvicinarsi troppo al potere, purtroppo in Italia eh, questa cosa è eh, diciamo, in qualche modo una uno standard, cioè solitamente il giornalista è vicino al potere e non sa come ehm, rendersi autonomo da questo. Ovviamente non voglio generalizzare, però questo è uno diciamo, ehm, dei difetti, se vogliamo dire, dell'informazione dell italiana, sicuramente dovuto anche alle norme inaccettabili, conflitto del Presidente del Consiglio, perché ovviamente è inaccettabile che una, un tycoon che possiede eh, quasi più della metà dell'impero editoriale italiano poi come presidente del consiglio possa anche eh, essere il punto di riferimento per i tre canali del servizio pubblico senza con questo incidere e sull'informazione e sulla democrazia stessa questo però è stato possibile anche grazie diciamo così alla condiscendenza e all'asservimento di alcuni giornalisti quello che stiamo vedendo in inghilterra è evidente c'è cioè stata un'evidente come dire ehm, complicità del tutto il negativo tra Emilia e, e il, ma lì la democrazia ha reagito alla grande anche se in ritardo ha reagito alla grande e ora con gli stessi strumenti, diciamo con la, la democrazia stessa sta riuscendo a, a um, sistemare, a, ad aggiustare il bug che si era creato per in quanto democrazia che è una cosa strepitosa della democrazia stessa, ecco ci aspettiamo che lo stesso avvenga qui in Italia Spettiamo. Speriamo, speriamo, <ride> guarda io yeah. ho, visto, ho visto un pezzettino di, di quella diretta della BBC eh, l'altro giorno, e posso dirti che sono rimasta stupita da, dalla crudeltà quasi, da quanto le domande fossero dirette, puntuali e non lasciassero scampo fondamentalmente, cosa che in Italia vedo molto poco lo vedi anche con i giornalisti del servizio pubblico la BBC è spietata con i politici de, di qualsiasi appartenenza non è assolutamente una questione di destra o sinistra sono spietati e basta ma spietati nel senso giusto no, cioè certo. sono, eh, eh, fanno le domande Ecco, quello che dovrebbe fare un giornalista sostanzialmente in Italia o le domande non vengono fatte oppure le risposte non vengono date eh, comunque mi sembra che o vengono date in modo manipolato, eh? c'è anche la terza versione. Sì. Per esempio, nel TG1 tante volte abbiamo assistito a eh, servizi chiaramente in cui era chiaro che in quel caso la notizia era stata data in modo deformato, oppure a un evidente, come dire, ehm, non voglio di censura, però questa notizia, la notizia magari principale passa in secondo piano e poi si dà tanto spazio a notizie esilaranti, no? che non dovrebbero avere dignità di notizia, ma lo diventano. Questa è un'altra formula, cioè o la notizia non la dai, o la domanda non la fai, o addirittura la notizia la dai ma la deformi. Eh beh. Um, sì, peraltro uh, in, questo quadro, in questo quadro italiano diciamo che la tua iniziativa di Valigia Blu, appunto con le 154.000 firme, è stata come una boccata d'aria fresca. Eh, come ti è venuta l'idea di fare una raccolta firme di questo tipo? No, e questa, questa è la cosa eccezionale dei social network, dei, dei social media adesso ti racconto questo, la storia io, eh, io guardavo il Tg1 e con me eh, lo stava guardando anche il mio compagno si chiama Christopher a quel punto a un certo punto al Tg1 c'è la notizia eh, viene data la notizia che Mills è stato assolto Ora considera che Christopher seguiva eh, la stessa notizia sui suoi canali, no? che sono canali inglesi, e ovviamente lui sapeva che non era stato assolto, e quindi lui ha fatto un salto per aria, mentre io ero rimasta immobile, quasi ormai hai capito, eravamo abituati a questo tipo di disinformazione, e ha detto eh no, se passa questo può passare tutto, lui non è stato assolto, è stato prescritto. Io ci ho pensato un po', poi mi sono... Ho detto ma io una lettera la scrivo e scrissi questa lettera a Minzolini, ai vari vertici Rai, Zavoli e Garimberti e al um, presidente dell'ordine dei giornalisti chiedendo, riportando uh, un articolo di Michele Serra in cui appunto lui si scandalizzava per questo tipo di informazione, la rettifica, cortesemente di rettificare. Poi l'ho postata su Facebook, sul mio account personale. La cosa strana che è successa, io non avevo pensato minimamente alla raccolta firme, che la gente ha iniziato a scrivermi sotto quella, sotto quella, quella, quella nota, chiedendomi di poter firmare insieme a me quella, quella lettera. Era spedito il lunedì, era sabato. E io, ovviamente, ho iniziato ad inserire le firme manualmente. Quando siamo arrivati a 500-600 firme, io con altre persone che non conoscevo e che mi hanno contattato abbiamo pensato di fare questo gruppo in cui praticamente chi cliccava, eh, chi si iscriveva al gruppo automaticamente eh, sottoscriveva è come se avesse sottoscritto la lettera. Allora il sabato io andai a dormire che eravamo intorno a mille. la domenica quando mi svegliai eravamo 3000, il martedì eravamo 150.000. E quando sono andata a portare le, le, le firme, perché io le ho stampate alla RAI blu, perché io stampai le firme e le misi in questa valigia che casualmente era blu, e le portai alla RAI, erano, eh, era il giovedì ed erano 200.000 firme, 203.000. Però... Eh, quindi non è stata una ragionata pianificata. È stata la rete stessa in quel momento che ha deciso di partecipare e ha creato l'iniziativa. L'iniziativa è nata mentre condividevamo questa preoccupazione e questa richiesta.